Da quando esiste la moda di YouTube, c'è sempre stato chi ha idolato il suo youtuber preferito, ma qualcosa andrà a cambiare con la nascita dei primi social network. All'inizio, l'unica possibilità per interagire con il proprio youtuber preferito era attraverso i commenti sotto i video, ma con la nascita di piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram il fan ha preteso di sapere ogni minima cavolata dello youtuber in questione, rendendo loro sua minima opinione. Da semplici ragazzi che fanno video su YouTube, quello da formare in star. Stessa cosa è successa anche alle Facebook Star: mandi delle ragazzine che seguono finalmente i propri eroi. E questo è il problema: rendere eroi dei ragazzi che esprimono semplicemente i propri pensieri. Questo fatto andò a chiarire un fenomeno che tuttora esiste. Andare a insultare chiunque va di conto al proprio idolo, andando a creare discussioni senza fine. Dopo poco venne alla luce l'idea più malzana al mondo, sfruttare i propri fan per combattere le proprie guerre, andando a ingigantire il fenomeno precedente. Arriviamo ad oggi, dove se hai un tuo canale non puoi criticare chi ha più iscritti di te, perché arriverà sempre qualcuno che ti insulterà riferendosi al tuo numero di iscritti. Qui si nota la discriminazione per un numero, se hai pochi iscritti sei automaticamente un coglione. Un giorno lo youtuber di Rimello propose non far vedere più il numero degli iscritti, in modo da essere giudicato per il contenuto dei propri video, e non dal numero. In molti hanno aderito a questa proposta, e la maggior parte ha riscontrato un aumento dei propri iscritti. A te che mi stai guardando, vorrei dire una cosa. Ognuno deve avere la possibilità di esprimere la propria opinione, a prescindere dal numero degli iscritti. A te piacerebbe essere trattato così? Non credo.